Grazie Presidente, sarò velocissimo. Io volevo sottolineare una frase che ho sentito in questo Consiglio perché la ritengo positiva e tutto sommato assolutamente corretta. Eh, il Consigliere De Priamo ha, ha detto questo, Roma si può governare solo cambiando i poteri, perché con gli attuali poteri non si può governare, né ora e né in futuro. Ecco, io la condivido in pieno questa, questa frase, ma l'ho voluta sottolineare perché in questo Consiglio ho sentito troppi, troppi interventi che sono stati veramente in alcuni casi quasi imbarazzanti perché è normale che ci sia una dialettica tra maggioranza e opposizione che questa dialettica ci sia tutto l'anno non è logico che in un consiglio del genere dove tutte le forze politiche sono unite nel fare un ragionamento ci siano stati degli attacchi su certi aspetti politici che riguardano la vita di tutti i giorni di questo comune ho sentito delle frasi veramente quasi imbarazzanti, tipo la macchina si è inceppata, non c'è lo sviluppo del personale. Ecco, noi siamo arrivati che in questo comune che i i concorsi erano bloccati dal 2010. Da quando siamo arrivati abbiamo assunto oltre 5.000 persone ed è cambiato il 22% del personale di Roma Capitale. Sappiamo che questo non basta, ma prima di noi c'era l'immobilismo totale. Eppure è stata pronunciata questa frase. Dico solo, dico solo una guardate, dico solo un'ultima cosa. Eh, è stato detto che noi stavamo da politiche, noi stavamo decidendo eh, per aprire delle biomasse al sesto municipio, questa è una, assolutamente una falsità, credevo che in questo, in questo Consiglio si potesse evitare. Chiudo questo intervento ringraziando il Consigliere Sturni per il lavoro che ha fatto e credo che questo sia un primo passo, quando ci saranno i primi obiettivi inviteremo tutte le istituzioni come è giusto che sia. Grazie.